Eccomi. Ciao Roberto, Roberto lavora e in Anastasis. A e a tutti. E lavora in Anastasis, che è una cooperativa che fa software per l'educazione e l'apprendimento anche per persone con difficoltà e disabilità cognitive. E ti lascio subito la parola, come dicevo prima, siamo andati un po' lunghi, quindi non perdiamo Bene. altro tempo. A te il palco. Grazie mille. Allora, Anastasi si occupa dal 1985 solo di soluzioni tecnologiche, come diceva Alessandra, e lasciando perdere un po' le etichette, tante cose in realtà dipendono da un elemento chiave che è la neurovarietà, no? Cioè, Parliamo di persone, di studenti in generale, che per apprendere non apprendono nel solito modo quello consueto, cioè utilizzando sostanzialmente il, il fattore testo il, il testuale. No? Quindi funzionano in modo un po' diverso, ma siccome sappiamo bene che non esiste la casalinga di Voguer, no? quindi il mezzo pollo, in realtà ognuno di noi presenta le proprie neurovarietà. Per alcune neurovarietà in particolare le mappe sono uno strumento estremamente utile e noi proprio facciamo strumenti molto flessibili per dare la possibilità a ciascuno di imparare, di studiare e di lavorare assecondando quelli che sono i propri stili di apprendimento, e eh, i propri metodi. Le mappe, dicevo, sono appunto uno strumento agile, rapido, per fare tante cose, fondamentalmente per schematizzare, per ordinare, per anche abbossare. Tony Busan, neuroscienziato, le ha così definite il coltellino svizzero del cervello. È un po' che io uso questo coltellino, in Anastasia mi occupo di diverse cose sulla comunicazione digitale, e uso le mappe nelle mie attività, per cui volevo farvi vedere le mie mappe, no? quindi abbiate pazienza, non sono professionali, ma sono mappe che per me sono utili. Intanto, com'è che siamo eh, finiti qui eh, no? a questo freelance camp? Eh, siamo finiti per colpa di questa mappa che la mia collega Letizia Pierotti ha creato analizzando i gruppi LinkedIn che possono essere rilevanti per l'attività di Anastasis. L'ha fatta vedere a Luca Barbie, che è un docente di Digital Update, che è il nostro consulente, e Luca ha detto, cavoli, però uno strumento del genere è, può essere veramente utile. È una mappa un po' grandina, adesso andiamo nel dettaglio, ingrandendola. vedete che i pallini in realtà sono delle icone. Per ogni gruppo, a parte questo nodo no, descrittivo, all'interno abbiamo quello che si chiama tecnicamente approfondimento, cioè abbiamo messo in questo caso la descrizione del gruppo e direttamente dall'interno del gruppo noi possiamo accedere al gruppo LinkedIn se ci fosse necessità e se questo ci è utile. Con Luca abbiamo lavorato anche a altre mappe ad esempio la mappa di un funnel. In questo caso questa è diciamo, la mappa base no? che si può usare come template e dopodiché io su questa posso fare tutte le variazioni che voglio, posso modificare i percorsi, le ramificazioni. Ovviamente questo più che una mappa in realtà è un diagramma di flusso, ma che si può fare perché Supermap X è uno strumento veramente flessibile. Un'altra attività classica e eh, di cui non devo spiegarvi assolutamente nulla naturalmente, sono le personas. In questo caso volevo solo farvi vedere un po' l'uso del colore e delle forme, quindi come l'abbiamo utilizzato per mettere in evidenza alcuni concetti. Questo naturalmente è il mio approccio, no? nel senso che questa mappa è utile a me fatta in questa maniera, qualcun altro la può gestire invece in maniera diversa sul piano grafico ma anche sul piano organizzativo altri esempio, andiamo nel copywriting e qui invece vi racconto che eh, questa mappa è nata dal prendere appunti durante un webinar quindi io ho preso appunti in questo modo quindi in modo testuale e ho fatto anche alcuni screenshot quando si parlava proprio di spazi eh, e paragrafi Ecco, vi ingrandisco l'immagine, quindi chiaramente qui è una compressione del testo non accettabile e qua invece l'esempio che era stato presentato nel webinar invece già funziona meglio. Questa mappa io poi l'ho rivista eh, in un secondo momento aggiungendo, come vedete, alcuni eh, approfondimenti e alcune note mie. Silvia eh, mi aveva chiesto: suggerito, dai fai una mappa sul naming, io, ravanando nella memoria mi è venuto in mente che una mappa simile l'avevo già vista e questa mappa non l'ho fatta io l'hanno fatta i ragazzi di una classe dell'istituto comprensivo 9 di bologna di una media con la docente di italiano quindi partendo da asse hanno declinato eh, tutti eh, i si possibili significati del termine asse quindi vedete voi anche come possa essere rapido è utile no? fare un'operazione di questo genere quando si fa naming. Poi hanno inserito ovviamente anche le immagini che sono eh, molto potenti dal punto di vista educativo. Quindi nel contesto del naming credo siano veramente efficaci. Una delle attività che mi prende maggiormente tempo è la progettazione di eventi online, nonché la realizzazione, e per un evento che è una tavola rotonda online che si è svolta lo scorso anno ho realizzato questa mappa. Piuttosto che lo storyboard a forma di tabella, a me è più utile questo, anche perché andando nella modalità presentazione, io riesco a far partire la mappa passo a passo e quindi semplicemente anticipando il punto in cui mi trovo so già che cosa devo fare dopo, senza avere tutti gli elementi, tutti i distrattori che ci possono essere, no? Se, eh, ma se ho bisogno poi la posso richiamare istantaneamente e ho una visione globale immediata. Un'altra cosa per cui può essere molto utile è la progettazione dei corsi. Adesso non mettetevi a ridere quando trovate scritto Google+, perché è una mappa di anni fa che ho utilizzato, quindi vedete che non c'è TikTok, non c'è Instagram. Questa è un corso, infatti ho, ho messo non a caso una ragnatela, no? Questo è un modulo che ho tenuto anni fa per i giovani psicologi che si affacciavano all'attività lavorativa. Una cosa che volevo farvi vedere ingrandendo è una mappa che avevo fatto su uh, ciò che è da fare, ciò che è da non fare nei social media, quindi queste regole. Eh, queste vedete che è una mappa completamente testuale. A qualcuno può anche non essere utile una cosa del genere, può invece essere molto più utile avere una modalità completamente visiva, questa ad esempio, qui mi sono dimenticato il da fare e allora vado a cercare su Google Immagini al volo un'immagine carina, Beh, diciamo, mettiamo questa anche se non è proprio esattamente quella che e poi la ingrandisco. Progettazione della presentazione. Questo è il modello che io ho utilizzato e di questo ringrazio Tatiana Cassaro che eh, in una formazione specifica per l'Anastasis ce l'ha insegnato proprio per questa eh, presentazione. Eh, quindi ovviamente l'ho copiato, l'ho declinato. Un'altra cosa che volevo farvi vedere rapidamente è Quest'altra mappa per via della sua estensione, anche questa sono, è un, ho preso appunti, ma solo a screenshot, all'interno di un webinar. La mappa ha una dimensione infinita, eh? non ci sono limiti naturalmente, essendo completamente digitale. Una cosa che mi sono dimenticato importante di farvi vedere invece per questa mappa, è il fatto che da questa mappa dove io ho strutturato il modulo, io l'ho già creato, è eh, un documento di Google. La mappa può creare automaticamente un documento di Google che mi riporta, ovviamente la mappa, mi riporta tutti i nodi di primo livello, quindi io posso andare direttamente in questo punto, mi riporta, qui adesso non ci sono approfondimenti particolari, e tutte anche le singole immagini che io posso mettere all'interno della mappa. Quindi da qua io posso andare per lavorare ed esplodere se devo presentare un documento a qualcuno. Bene, classico esempio di produttività è il brainstorming. In questo caso diciamo che faccio un brainstorming direttamente con me stesso. Quindi utilizzo lo strumento di inserimento rapido quando devo descrivere la struttura dell'azienda, quindi avrà un consiglio d'amministrazione, scusate gli errori, ma posso a questo punto utilizzare invece un altro strumento molto interessante, come vedete è il riconoscitore vocale. Marketing, produzione, magazzino. Vedete che la struttura che assume è quella di una raggiera, È molto semplice gestirla diversamente perché Supermappe X ti consente di creare sia mappe mentali che mappe concettuali. Decidi tu come le vuoi organizzare. Anche mappe miste non è un problema. L'ultima mappa che volevo farvi vedere è quella sull'inserimento cooperativo. Cioè io posso lavorare, questo credo sia una funzione estremamente utile, insieme ad altre persone. Adesso diciamo che io ho un collega virtuale, in realtà mi sposto naturalmente su un altro pc e il mio collega virtuale aggiunge un nodo. Ecco, non solo, ma posso anche eh, scrivere direttamente, vedete, eh, nella chat. Eh, questo può essere molto utile, eh, appunto, lavorare in un brainstorming anche e soprattutto a distanza sulla stessa mappa. Ultime cose rapide che volevo farvi vedere è che potete caricare all'interno di un nodo direttamente un qualsiasi documento di eh, Google Drive, ma anche altri, e in questo caso è un documento, ma potevate caricare benissimo una qualsiasi presentazione, e la possibilità invece di cablare direttamente un video di YouTube. Questa è un po' la visione distopica eh, di Gaber sul metaverso. È una battuta. Vabbè, non so se la conoscete, è l'uomo che perde i pezzi, magari chi non la conosce può andarsela a cercare, è una prospettiva distopica sul metaverso molto interessante. Ma sul metaverso io ho trovato anche un documento utile eh, che ho caricato, ai, ai ai ecco qua, negli appunti, e da qui io posso partire per aggiungere nodi direttamente alla mia mappa. In maniera estremamente rapida. Ecco, avete visto chi magari conosce altri software per mappe come Super Mappe X sia un po' diverso no, dagli altri software per mappe. Quindi se lo volete provare molto liberamente noi vi daremo tre mesi di utilizzo gratuito, non siamo qua per vendere, e non siamo qua per venderlo, semplicemente vogliamo capire con la vostra collaborazione se può essere effettivamente utile per voi e nel caso che cosa manca, eh, se ci può aggiungere qualche cosa. Quindi quello che serve sono due cose, un indirizzo di Gmail e utilizzare Chrome, perché X si appoggia a una serie di strumenti Google. Quindi andate sul link che avete nella tool bag e potete autonomamente creare subito i primi 30 giorni di utilizzo gratuito. Poi se siete entusiasti, da oggi a lunedì, mi scrivete direttamente a questo indirizzo e io vi attivo immediatamente l'estensione del periodo di prova. Se invece ci andate con i piedi di piombo, benissimo, lo valutate lo provate e poi mi scrivete dopo il 10 gennaio e io vi attivo il periodo di prova ci sono anche le app per android e ios le stiamo rifacendo in questo momento sono più limitate rispetto allo strumento web app che naturalmente va su tutti i sistemi operativi quindi in sintesi direi che più che la definizione di coltellino svissero no, che era quella che dava Busan sulle mappe in generale, credo che Supermappe X davvero possa essere una grande e potente cassetta degli attrezzi. Grazie a tutto lo staff e grazie a tutti voi. Grazie Roberto, a te è stato davvero molto interessante di mappe mentali, ne avevamo anche parlato in qualche freelance camp secondo me, ma confermo che sono uno strumento per ragionare meglio e per avere davanti agli occhi e sviluppare e creare i nostri pensieri. Eh, ripeto quello che hai già detto: nella Welcome Bag trovate il link eh, per attivare la demo e anche per le istruzioni per estenderla da uno a tre mesi. Ti ringrazio e. A Grazie adesso. a tutti voi. Ciao. Ciao.